Direi che possiamo incominciare perché il pomeriggio è ricco di interventi. Allora innanzitutto benvenuti a tutte e tutti gli studenti presenti qua nell'aula e anche a quelli che ci seguono in collegamento streaming per questo pomeriggio, questo diciamo, tempo che abbiamo voluto riportare in presenza per presentare l'offerta formativa del Dipartimento di Chimica sulle, sulle lauree magistrali. Siamo contenti di rivedere numerosi studenti e studentesse presenti in aula, questo ci eh, conforta molto e speriamo che sia il primo di una serie di eventi in cui ci troviamo di nuovo non solo a lezione ma in altre occasioni eh, insieme eh, come comunità universitaria. La comunità universitaria è fatta sicuramente dai docenti e dai ricercatori di questo Dipartimento che eh, sono così anche eh, felici e orgogliosi di presentarvi le, le proposte eh, della nostra offerta formativa. Sicuramente la comunità è fatta da voi studenti e studentesse eh, e quindi insomma è bello essere qua eh, insieme. Eh, L'idea organizzativa di questo, di questo incontro è la seguente, a parte eh, questo brevissimo saluto, che vi porto io da parte della direttrice del Dipartimento, la professoressa Operti che oggi è in missione quindi non, non è potuta intervenire. Avremo poi le presentazioni di tutti i eh, corsi di laurea magistrale del nostro di cui il nostro Dipartimento è capofila o Dipartimento di riferimento. In questa slide eh, e sono riassunte tutte le offerte, tutte le proposte di, di, di corsi di laurea magistrale che il nostro Dipartimento in qualche modo sostiene e organizza. Nelle prime tre eh, righe Trovate i corsi di laurea magistrale di cui il nostro Dipartimento è capofila, quindi in qualche misura si prende eh, l'incarico di eh, gestirli in maniera eh, più consistente, ovviamente con il contributo anche di colleghi di altre discipline. Eh, e poi eh, anche oggi vi verranno presentati due altri possibili percorsi di studio che sono due lauree magistrali eh, di cui il primo è il Dipartimento Capofila e il Dipartimento di Biologia dei Sistemi e Scienze della Vita e il secondo del Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute eh, a cui il Dipartimento di Chimica partecipa come dipartimento di riferimento. Cosa vuol dire? La differenza fra le due categorie è semplicemente che in un caso eh, l'apporto dei docenti di chimica è superiore al 50%, negli altri due casi è leggermente inferiore. Quindi sono dei percorsi di studi un po' più interdisciplinari, ma eh, che coinvolgono sicuramente eh, delle competenze, delle conoscenze eh, sempre chimiche vedete che in questo panorama piuttosto ricco e variegato abbiamo anche una differenza nelle classi di laurea eh, delle, delle varie proposte, eh, questo proprio a rappresentare la varietà e moltiplicità delle linee di ricerca dei docenti del nostro Dipartimento che sono numerose, ampie e, e variegate e che ci consentono quindi eh, di avere sostanzialmente qualcosa da dire in diversi ambiti e di proporre un'offerta didattica di altissimo livello su ambiti differenti. Non voglio prendere troppo tempo perché come vi dicevo adesso ciascuno di questi corsi di laurea verrà brevemente presentato eh, avremo i presidenti dei corsi di laurea che illustreranno in 5 minuti ciascuno tutte le, le varie proposte. Quindi eh, l'idea organizzativa è la seguente, carrellata delle proposte, dopodiché spazio per le domande vostre se, se, vorrete, se vorrete porne. Eh, domande di, di carattere generale a cui potremmo rispondere tutti quanti, domande più specifiche magari di interesse su eh, una particolare proposta, i presidenti dei corsi di studio saranno a vostra disposizione anche per rispondere a queste domande. Anche chi fosse eh, collegato online e volesse porre poi delle domande lo potrà fare in chat ma sempre alla fine eh, della, della carrellata. Eh, dico solo più eh, due parole eh, sul blocco scusate, ehm, delle lauree magistrali che fanno parte della seconda e terza riga, quindi chimica dell'ambiente, chimica clinica forense dello sport, chimica e chimica industriale, perché eh, la, la modalità di accesso a questi corsi di laurea è, è comune, mentre gli altri si distinguono e quindi lascerò a ciascun presidente di specificare le modalità di accesso. Eh, per le quattro eh, lauree chimiche, diciamo così, eh, le modalità di accesso, eh, sono eh, diciamo, accesso diretto per tutti gli studenti laureati triennali nelle classi L27 e 21 del precedente eh, decreto ministeriale che abbiano conseguito una votazione almeno pari a 94. Gli studenti che non hanno conseguito una votazione almeno pari a 94 eh, sono eh, viene richiesto di superare un test di accesso eh, che si ripete, come vedete, quattro volte, eh, la prima data sarà in luglio, poi ottobre, novembre e dicembre. Sulla eh, destra vedete le date del test, che è un test che si svolge online sulla piattaforma Moodle, che contiene 30 domande Uh, e uh, ha un tempo per essere completato di 40 minuti e come per tutti gli esami di, di, di universitari la soglia per superare il test è 18 trentesimi nella tabella sulla sinistra vedete le finestre per iscriversi ai test eh, corrispondenti queste informazioni non sono ancora state pubblicate sui siti ma verranno pubblicate eh, se non oggi domani insomma in tempo molto breve quindi non c'è bisogno insomma di, di, di segnarsi nulla trovate tutte le informazioni eh, poi eh, su, sui siti dei corsi di laurea che vi invito a visitare ehm, anche se eh, sono un po' macchinosi, però sicuramente tutte le informazioni utili e necessarie, o le curiosità che avete, eh, le potete trovare. Detto questo, cederei la parola al, primo, al nostro primo corso di laurea che si presenta, che è il corso di laurea magistrale in Material Science. qua ce l'ho fatta buongiorno a tutti e tutte il corso di laurea in material science è un corso eh, appunto che fa parte del pacchetto dei corsi di laurea magistrale in chimica però come potete vedere dalle slide che sono in inglese il corso è tutto in lingua inglese eh, lo scienziato dei materiali eh, è una figura che eh, cerchiamo di formare nel modo più multidisciplinare possibile quindi ha importanti competenze sia di chimica che di fisica che di scienze della terra e eh, che cosa deve saper fare? Tante cose, deve soprattutto essere in grado di eh, studiare, preparare e riconoscere i, i materiali per eh, l'ammissione la è eh, ad accesso libero, eh, gli studenti che eh, fanno parte del corso di studi della laurea triennale in scienza e tecnologia dei materiali dell'Università di Torino hanno accesso diretto, gli altri studenti eh, invece devono eh, sottoporsi a un colloquio. Le date del colloquio eh, saranno pubblicate a brevissimo, ce ne saranno due a settembre, uno a ottobre e uno a novembre. La conoscenza dell'inglese eh, è imprescindibile, cioè dovete essere in grado di eh, capire e di leggere in inglese. Eh, ovviamente è un inglese facilitato per voi perché siamo noi che parliamo in inglese, di conseguenza eh, l'accento è, è abbastanza familiare, insomma la terminologia scientifica è anche abbastanza semplice. Per questo motivo non vorremmo che questo fosse un limite, fosse un deterrente, anzi può essere un'occasione per cominciare a ehm, cimentarsi nel, nel, nel, nel, nel chiacchierare e anche nel eh, discutere con i docenti in una lingua che non è la propria, che però è assolutamente fondamentale per quando entrerete nel, nel posto di lavoro. Eh, questo, questo corso di studi mira alla formazione di eh, scienziati dei materiali che come vi dicevo prima hanno delle forti competenze sia in chimica che in fisica e anche in scienze della terra alla fine del percorso devono essere in grado di eh, preparare e caratterizzare eh, i materiali e in certi casi anche di eh, modellizzare le loro proprietà. Caratterizzare un materiale significa studiarlo in tutte le sue forme e arrivare a eh, sviscerarne proprio un pochino la, la natura. Um, il corso si organizza in tre semestri eh, ed è eh, importante sottolineare la quantità di ore di laboratorio. Tutti i corsi o quasi sono molto ricchi eh, di eh, ore laboratoriali e questo fa sì che gli studenti abbiano eh, proprio la possibilità di maneggiare eh, i materiali con, con le proprie mani. Eh, come vedete il quarto semestre, cioè il secondo semestre del secondo anno, eh, non compare perché è dedicato esclusivamente alla tesi. I laboratori sono, ehm, le attività laboratoriali sono condotte per lo più nei laboratori di ricerca, quindi necessariamente dobbiamo organizzare dei piccoli gruppi perché i laboratori di ricerca non, non sono grandi come quelli didattici e, eh, nello stesso tempo però si ha accesso alle strumentazioni più avanzate che il nostro dipartimento ha in dotazione. Ehm, i, I laboratori si svolgono sia presso il centro dell'innovazione in Via Quarello, sia al Dipartimento di Chimica, di Fisica e di Scienze della Terra. Le lezioni sono tutte presso il Dipartimento di Chimica qui in Via Giuliette. Gli sbocchi professionali sono tantissimi, eh, a un anno dalla laurea praticamente tutti i nostri eh, laureati eh, sono impiegati in un qualche modo, una percentuale non indifferente lavora in compagnie private e un'altra percentuale importante invece prosegue con eh, il terzo livello di istruzione che è il dottorato di ricerca. Come vedete le, le opportunità di lavoro spaziano in tutti i campi perché i materiali sono dappertutto. Importante è l'internazionalizzazione, il nostro corso di studi è in inglese non per un vezzo del dipartimento ma perché accoglie studenti stranieri. Da 12 anni il nostro corso è all'interno di un progetto europeo che si chiama Mama Self e che accoglie studenti stranieri, da alcuni anni proprio recluta studenti stranieri da tutto il mondo, non solo da questo bacino di Mama Self. Per questo motivo il... Tutti gli studenti, almeno metà degli studenti, sono, eh, sono stranieri, arrivano da, da ogni parte del mondo e quindi è un'esperienza anche di internazionalizzazione molto importante. Questo ve l'ho già raccontato, come si fa ad entrare nel corso di studi, i nostri contatti, il manager didattico è la dottoressa Elisabetta Buzzoni, io sono il presidente del corso e mi chiamo Maria Cristina Paganini, scusate non ve l'ho detto prima e eh, la, la mh, Presidente della la Commissione Orientamento è la Professoressa Elena Groppo. Trovate tutte le informazioni sul nostro sito, se avete bisogno eh, potete contattare me oppure la Professoressa Groppo o la Dottoressa Buzzoni. Grazie per la vostra attenzione. Va bene. bene. Buongiorno a tutte e a tutti. Allora, io vi presento brevemente il corso di laurea magistrale in chimica clinica forense e dello sport, che nasce da un'esigenza di tipo lavorativo anche, ossia la necessità di avere dei chimici che siano specializzati in alcuni ambiti abbastanza particolari, di natura sicuramente analitica, ma maggiormente orientati verso che quello che è Praticamente il mondo dei campioni di origine biologica, quindi parliamo di eh, campioni che possono derivare dalla fisiologia umana e quindi c'è tutta la chimica clinica, fisiologia, ma anche la patologia ovviamente, tutto il mondo che ruota attorno ai laboratori di analisi clinici. Tutto quello che riguarda diciamo, eh, gli aspetti legali, quindi andiamo dall'analisi delle droghe di abuso fino a cose eh, correlate, ma anche a campi un pochino più diciamo, estesi, come ad esempio l'analisi degli alimenti e quello che riguarda diciamo, l'alimentare. Essenzialmente questo perché, specie al nord, la richiesta di chimici che abbiano una specializzazione, in campo analitico sicuramente, ma applicato a diciamo, matrici di tipo alimentare, è in forte crescita. Dunque, eh, il corso di laurea, ammesso che riesca a far scendere la diapositiva in maniera efficiente, essenzialmente ha quindi questo obiettivo formativo di dare un carattere di tipo analitico alla vostra laurea, ma poi rimane pur sempre una laurea chimica. Quindi non solo si trova lavoro nel, nei campi che ho detto, ma poi alcuni laureati hanno tranquillamente trovato lavoro in campi che sono completamente diversi, tipo l'automotive per fare un esempio. Ci sono quindi degli insegnamenti formativi che sono focalizzati fondamentalmente alle agli aspetti analitici nei campi che ho detto e poi degli, diciamo, degli insegnamenti complementari che completano un po' la cosa, ad esempio degli insegnamenti in campo giuridico, questo proprio per dargli un carattere. Per venire ai corsi, per dare un'idea un pochino più precisa, abbiamo insegnamenti nei primi tre semestri, quindi il primo anno e metà del secondo, per la ragione che ha espresso prima la mia collega per quanto riguarda materiali, ma per chimica forense un po' essere diverso, cioè il quarto semestre deve essere dedicato possibilmente già a sviluppare la tesi di laurea, che ricordo è sperimentale quindi abbiamo degli insegnamenti chimica analitica eh, clinica e forense, divisi ad esempio un modulo di tecniche cromatografiche e un modulo di chimica analitica clinica dei metodi diciamo, degli insegna un insegnamento di chimica analitica strumentale e chemiometria, quindi essenzialmente abbiamo gas cromatografia che non può essere coperta dalla parte di cromatografia fatta nel corso prima e poi spettrometria di massa e una componente di chemiometria che oramai sta diventando irrinunciabile per chi si trova a operare con le strumentazioni moderne che tipicamente buttano fuori dati e numeri a profusione poi avremo una chimica delle macromolecole focalizzata anche ai processi combustivi perché è una, diciamo, un aspetto molto importante della chimica forense abbiamo ovviamente della chimica farmaceutica riferita fondamentalmente a sostanze d'abuso e dopanti, perché un minimo di chimica organica di queste sostanze bisogna conoscere, non solo di chimica organica ma di vera e propria chimica farmaceutica. Avremo poi l'ampio campo delle tecniche di tipo chimico-fisico, di investigazione applicata alla chimica clinica e forense, quindi alle spettroscopie e della microscopia. Poi avremo delle metodologie biochimiche, ovviamente della genetica molecolare, perché oramai la genetica molecolare, tutto quello che riguarda l'analisi del genoma in campo forense è diventato ultra importante. E per, per ultimo avremo anche degli elementi procedura penale, non tanto perché non si sa mai cosa ci può capitare, quanto piuttosto perché il chimico forense un minimo di preparazione giuridica lo deve, a, deve anche avere, eh, se non altro perché alcuni possono poi finire a fare i periti e l'attività del perito è fortemente condizionata da come si svolgono i processi e, e quant'altro. Al secondo anno, quindi, il terzo semestre è un po' un completamento e vede analisi di tipo tossicologico e del doping sportivo, quindi essenzialmente una chimica analitica, ma fortemente focalizzata su matrici di un certo genere. Abbiamo le importantissime risonanze magnetiche e diffrazioni di raggi X, e poi, ultimo, un esame che in realtà è un corso a seminari fondamentalmente, che è l'esame della scena del reato e criminalistica forense. Per eh, chi di voi ha potuto parlare con gli studenti degli anni precedenti, sa benissimo che in alcuni casi l'esame della scena del reato assomiglia tantissimo a un giorno in pretura, per certi versi. Eh, vengono tuttavia delle persone provenienti dalla polizia, dai carabinieri e quant'altro che portano dei casi reali e, e il bello del corso è proprio questo. Abbiamo poi dei crediti liberi per ben 14 CFU e eh, ovviamente si può pescare tra un numero quasi infinito di corsi attivi nella, nella scuola di scienze sulle lauree magistrali e noi consigliamo quattro esami che sono più strettamente collegati alla forense, che sono la diagnostica chimica nei beni culturali, però focalizzata ad esempio, non so, per fare, darvi un'idea a quello che è la validazione dell'autenticità di una firma su un manoscritto, per fare un esempio, metodologie botaniche microbiologiche applicate ai beni culturali sì, ma con un aspetto verso, appunto, gli argomenti di cui stiamo parlando, poi due nuovi corsi, uno una, che entrano in, diciamo, in atto dall'anno a venire, che è eh, Chimica Bioorganica dei Bioconiugati, che ha una fortissima importanza per quello che riguarda la chimica clinica, ed è un corso: malgrado eh, sembra essere un corso di chimica organica, solo metà di chimica organica, l'altra metà è un corso di chimica analitica e poi abbiamo un corso nuovo che è l'esperto scientifico nel processo penale e che si sposa un po' col corso che abbiamo visto prima di procedura penale. Per ultimo c'è la possibilità, anzi quasi, la necessità di dover fare un certo numero di crediti in stage esterno in impresa che può essere impresa privata oppure un ente pubblico, l'unica limitazione non può essere l'università. Per ultimo arriva la tesi di laurea, che deve essere necessariamente una tesi sperimentale, vale 29 CFU, può essere svolta qui da noi nei laboratori del Dipartimento e ovviamente non conta dove andate a fare, nel senso che potete benissimo andare a fare una tesi di chimica dell'ambiente, nulla osta, purché ci sia un minimo di diciamo, aggancio, Può essere fatto nei dipartimenti del nostro, del, nel dipartimento del nostro Ateneo, ma anche in altre strutture di ricerca di altri Atenei, altri dipartimenti, se qualcuno, ad esempio, eh, qualche studente viene da Roma, nulla vieta a fare una tesi a Roma. Ma possono anche essere enti pubblici, non universitari, il CNR, l'IZS, le Forze dell'Ordine, i Vigili del Fuoco, oppure anche aziende private che hanno interesse a sviluppare un certo argomento di tesi. O abbiamo ovviamente conseguita la laurea, c'è poi una, una formazione post laurea, questo è il numero diciamo dei, insomma il voto di laurea che viene in media conseguito tutti gli anni, non fatevi spaventare dalle barre che sembrano oscillare tantissimo per se guardate i numerini, il voto medio di laurea è molto alto, è il più basso statisticamente <coughs> negli ultimi otto anni e eh, il risultato è su un 108 di media, quindi direi che in genere la, la qualità degli insegnamenti è molto alta. E la formazione post-laurea si va poi a tradurre in percentuale dei laureati, in un numero abbastanza ingente di laureati che continuano con master vari, in genere non a Torino, devo dire, ma anche un certo numero di studenti che poi continuano la sua carriera di studente in dottorato, o a Torino o anche in altre strutture, in alcuni casi anche all'estero, non ci sono grosse difficoltà a intraprendere una cosa del genere. Parlando di sbocchi professionali, eh, dai dati che arrivano da Alma Laurea, quindi eh, sono dati abbastanza consolidati, abbiamo che il 75% in media dei laureati negli ultimi anni ha trovato lavoro nel comparto farmaceutico, alimentare o delle strumentazioni scientifiche e la parte restante tra il 20 e il 25% laboratori privati di analisi sia in campo clinico che in campo agroalimentare i laboratori di analisi pubblica, l'ARPA, cioè le Agenzie per la Protezione Ambientale, gli zooprofilattici e c'è una piccola eh, quota, essenzialmente eh, inferiore al 5%, in realtà che ha trovato eh, lavoro nei, eh, nelle forze pubbliche. Per sgomberare subito il campo da un equivoco, la laurea in chimica clinica, eccetera, eccetera, forense clinica, eccetera, dello sport, non è apre una via preferenziale ai concorsi in polizia o nei carabinieri. Cioè voi entrate nelle forze di polizia nei carabinieri esattamente come entra chiunque altro, qualsiasi altro cittadino italiano. Chiaramente avere una laurea del genere, al momento in cui poi ci sono dei concorsi interni per passare in un laboratorio di indagini forensi, avere una laurea di questo genere aiuta, ma non aiuta al momento del concorso statale pubblico, quindi... Uh. Per quanto riguarda i tassi, beh, eh, ricordo anche che il 75% dei laureati trova lavoro nel nord-ovest, eh, per ragioni varie, non ultimo la forte concentrazione dell'agroalimentare nel nord-ovest. Per quanto riguarda il tasso di occupazione, sui dati di Alma Laurea, dopo una piccola flessione non grande, a un anno eh, siamo sempre stati al di sopra del 90%, eh, Quest'anno, o l'ultimo anno di Alma Laura ha dato il 100% di occupazione, compreso chi ha continuato però con i master e i dottorati che vengono inseriti da Alma Laurea all'interno, diciamo, degli occupati. Cioè di disoccupati fondamentalmente non ne fabbrichiamo. A 5 anni non ho riportato il grafico, essenzialmente, perché a 5 anni il 100% dei laureati lavora e quindi non aveva senso riportare un grafico del genere. E abbiamo poi anche l'efficacia professionale che viene valutata a Alma Laurea in un modo che mi è totalmente oscuro, ma so che è un parametro molto utilizzato e eh, essenzialmente l'efficacia professionale della laurea è piuttosto elevata, come si vede abbastanza agevolmente da questi numeri. C'è cioè una laurea che nel mondo del lavoro viene considerata importante, una laurea che pesa nel lavoro che poi si va a fare. Raramente si vanno a fare cose che non hanno niente a che fare con la nostra laurea. Benissimo, io con questo ho finito, spero di essere stato al di sotto dei 5 minuti, se poi avete delle domande ci vediamo dopo. Grazie. Buongiorno a tutti, la Laura è... La laurea magistrale in chimica dell'ambiente è unica nel suo genere a livello nazionale e si prefigge lo scopo di formare un chimico che abbia competenze molteplici che possono essere utilizzate in primo luogo per conoscere l'ambiente e soprattutto per comprendere i processi che avvengono nei diversi contesti ambientali per poter sviluppare delle, ehm, dei sistemi che possano, innovativi e efficienti che possano proteggerlo dalle azioni devastanti del, attività antropiche. Questo ovviamente riveste un'importanza fond un fondamentale oggigiorno per l'intera società. Quindi, la laurea magistrale in chimica dell'ambiente permette di acquisire ovviamente una conoscenza dei processi chimici e ambientali, di conoscere le interazioni che avvengono tra le attività umane e l'ambiente, ma non solo, permette anche di, di avere un'ottima conoscenza delle tecniche strumentali in modo tale da sviluppare una capacità creativa e eh, consapevole dei, eh, di, per sviluppare processi a basso impatto ambientale e per risolvere problemi reali ad elevata complessità. Come, quali possono essere appunto i problemi di degrado ambientale. Quindi, cosa, la laurea magistrale in chimica dell'ambiente ehm, vuole formare una figura ad elevato ehm, indirizzo professionale che sia capace di valutare l'inquinamento ambientale grazie alle conoscenze dello stato dell'arte della ricerca in questo ambito. Permette quindi, però, anche di sviluppare procedure di intervento e eh, di processi innovativi, efficienti e a basso impatto economico che possano risolvere problemi di. Eh, di degrado ambientale emergenziali. La laurea magistrale in chimica dell'ambiente è costituita da 78 CFU di corsi obbligatori, 12 CFU di corsi liberi a scelta e 30 CFU che vengono dedicati alla tesi sperimentale. Eh, I 70 CFU di corsi obbligatori abbracciano diversi eh, ambiti disciplinari e quindi non si riferiscono soltanto alla chimica dell'ambiente ma comprendono anche corsi di chimica analitica, chimica fisica, chimica inorganica, organica, farmaceutica e fisica. I CFU vengono distribuiti, dei corsi fondamentali vengono distribuiti maggiormente nel primo anno, relativamente in modo egualitario tra il primo e il secondo semestre, dove vedete che eh, compare una elevata eh, componente laboratoriale, proprio perché si vuole dare al chimico delle capacità eh, di eh, conoscenza delle tecniche strumentali per poter risolvere problemi ad elevata complessità con le attrezzature e le metodiche eh, opportune. Secondo, nel secondo anno il numero di CFU risulta essere decisamente più ridotto, non vi sono attività laboratoriali, questo per dare spazio all'attività sperimentale della tesi. Quindi vi è una elevata componente sperimentale, infatti ci sono ben 176 ore di laboratorio e questo dà un valore aggiunto tenendo conto che il numero di iscritti alla eh, alle lauree magistrali non risulta essere mai estremamente elevato e questo dà la possibilità di utilizzare anche laboratori di ricerca e strumentazione avanzata che può essere utilizzata in prima persona dagli studenti in modo da acquisire quelle competenze che possono essere poi utilizzate in qualsiasi colloquio di lavoro futuro relativamente ai 12 CFU di corsi liberi, questi possono essere scelti eh, nell'ambito appunto di quelli offerti dall'Ateneo di Torino, di questi 6 CFU possono essere convertiti in stage che possono essere eseguiti o presso aziende o presso organi di controllo ambientale come per esempio l'ARPA oppure come terocini all'estero grazie anche al bando Erasmus Trainship per quanto riguarda la tesi sperimentale, può essere svolta presso l'Università di Torino, che presenta diverse, molteplici eh, te tematiche di ricerca su diversi ambiti scientifici, ma anche presso l'Università all'estero, grazie agli accordi Erasmus, ma anche alle collaborazioni, che i personali del, eh, alle collaborazioni del personale docente del Dipartimento di Chimica, oppure a, tra, su, a, presso enti pubblici e privati o aziende. Vi ho riportato poi i docenti del corso di laurea. Per quanto riguarda gli sbocchi professionali, quindi in primo luogo vi sono degli sbocchi professionali che riguardano l'ambiente, quindi sia la tutela dell'ambiente che la gestione ambientale, ma non solo. Vi sono anche sbocchi professionali che riguardano la ricerca, l'industria alimentare, farmaceutica, cosmetica, che riguardano l'insegnamento, il controllo di processo e perché, non, e perché no anche l'imprenditoria. Per quanto riguarda infatti i nostri laureati, eh, essi hanno trovato eh, occupazione soprattutto in, eh, cioè nel campo ambientale, ma anche nella ricerca accademica e in diversi settori industriali, quali per esempio il farmaceutico o alimentare. Una certa percentuale di studenti, eh, hanno, um, di, di studenti, una certa percentuale di laureati con una spiccata capacità eh, di innovazione hanno anche dato luogo a delle start-up. Mm. Se volete ascoltare appunto, le presentazioni fatte da alcuni nostri laureati potete trovarle praticamente sulla, pagina, eh, la, sulla piattaforma Moodle, sulla pagina di orientamento in ingresso del corso di laurea magistrale in chimica dell'ambiente. Le informazioni per accedere a questa pagina sono riportate su Facebook e qui vi ho riportato i contatti che potete utilizzare per chiedere ulteriori informazioni relativamente a questa laurea magistrale. Ok, ecco qua. Buongiorno, allora, io sono Mario Chiesa, sono il presidente della laurea magistrale in chimica che vi presento eh, brevemente. Intanto Ehm, la sede no, dei corsi e dei, dei laboratori è, è in questo dipartimento, qui dove siamo oggi in via Giuria 7 e ehm, come avete visto il Dipartimento di Chimica ha un'offerta ampia di, eh, lauree, di percorsi di laurea magistrale e se avete fatto attenzione ai eh, titoli di questi percorsi di laurea magistrale avete visto che tutti sono in qualche modo aggettivati no? questi aggettivi intendono come dire una certa individuare una certa specificità del percorso eh, formativo. La laurea Magistrale in chimica invece eh, si eh, differenzia in questo senso e, e si caratterizza proprio per un aspetto e eh, un approccio generale eh, allo studio delle scienze chimiche, quindi perché uno dovrebbe continuare no, nel percorso di laurea magistrale ad avere un approccio generale, provo a darvi qualche eh, stimolo, ma perché proprio la generalità eh, dell'approccio eh, dell molecolare, no, che è la, la chiave della chimica, che eh, eh, come dire, ci permette di capire il mondo, ci permette anche di cambiarlo, possibilmente in meglio, e eh, rende la chimica una, centra, una, una scienza centrale no? eh, rispetto eh, a, tutte, eh, a tutte le altre. Quindi che cosa fa un laureato magistrale in chimica o un chimico più in generale? Beh, eh, in generale eh, vuole... Capire, conoscere, ma anche risolvere dei, dei problemi. No? E questa diapositiva qui vedete, ehm, c'è un lungo dibattito no? tra la scienza di base e la scienza applicata. No? La scienza di base qui è rappresentata nell'angolo in alto a sinistra da Niels Bohr, quello del, dell'atomo di idrogeno, no? un signore che eh, ha costruito un modellino quantomeccanico e ci ha permesso di capire delle cose. Era scienza per conoscenza. Eh, in qualche modo fine a se stessa. In basso a destra invece vedete la scienza applicata, eh, l'invenzione della lampadina, risolve un problema cogente, ma dove veramente noi dovremmo collocarci è nell'angolo in alto a destra, quello rappresentato, eh, identificato con Louis Pasteur, Pasteur è eh, uno scienziato che eh, è stato il, le, a lui si devono gli studi sostanzialmente sulle le, le, le prime vaccinazioni e lo sviluppo dell'immunologia. Eh, si devono anche a lui eh, eh, i primi studi sulle, eh, eh, diciamo, su, sullo sviluppo della quella che adesso è la, micro, eh, la microbiologia, eh, ma è anche colui che ha scoperto e ha sviluppato la teoria degli anianchiomeri, per esempio, in, in chimica. E, è è l'esempio di uno scienziato che ha trovato dei problemi chiave per la sua società, eh, la società del suo tempo, e ha inventato la scienza. Che serviva per risolverli, una scienza che all'epoca non c'era. Quindi è lì che noi vorremmo eh, collocarci eh, e provare no? a, a, a fare in modo che i nostri studenti possano come dire, affrontare sfide eh, che sono sfide eh, importanti. Qui ne vedete alcune elencate in questa diapositiva per quanto riguarda la chimica, ma queste sono tutte centrate su quelle ben più generali che tutti avete presente, che sono quelle dei cambiamenti climatici, per esempio per il reperimento delle risorse energetiche o anche la sostituzione di elementi critici. E come fa uno a affrontare questi problemi? Beh, ci vuole una forte conoscenza di base interdisciplinare e eh, eh, possibilmente basta che ci permetta di identificare i problemi e soprattutto di imparare a porre le domande giuste in modo da poter risolvere quei problemi e questo è quello che noi cerchiamo di insegnare ai nostri studenti. Abbiamo identificato sostanzialmente quattro pilastri su cui eh, è impostato diciamo, il percorso formativo queste sono eh, le sintesi, la sintesi organica, la sintesi inorganica, cioè le molecole, e i materiali vanno fatti bisogna, eh, il chimico li sa, li sa fare eh, poi c'è eh, la modellina la statistica molecolare, cioè eh, capire, interpretare e predire le proprietà di eh, sostanze e materiali, la catalisi che forse è la tecnologia chimica più importante e rilevante nella società eh, moderna e infine. Eh, metodi di caratterizzazione avanzati, spettroscopie e eh, metodi difratometrici che ci permettono di sviluppare quelle relazioni tra struttura e proprietà che sono il cuore e la chiave della chimica. Eh, dunque, tutto questo come si armonizza all'interno del percorso formativo? Beh, qui vedete eh, quattro eh, quadranti in cui vi voglio fare brevemente navigare. Vedete in alto a sinistra eh, c'è una serie di corsi caratterizzanti obbligatori eh, in cui riconoscete quei quattro pilastri che vi ho descritto prima. A destra vedete in giallo ci sono dei corsi eh, caratterizzanti dove per le diverse discipline avete un certo numero di corsi eh, diverso eh, che voi potete scegliere mh, a vostro piacere, una sorta di menu alla carta con cui insieme ai corsi a scelta della, eh, che evidenziati nel quadrato in verde ognuno di voi è in grado di costruire il proprio percorso eh, formativo di laurea in maniera molto flessibile. Vedete inoltre che alla eh, prova finale, alla prova di laurea, sono dedicati 36 CFU a sottolineare l'importanza no, di questo eh, momento formativo che fate all'interno dei laboratori di ricerca eh, del Dipartimento, che sono laboratori di punta eh, a livello nazionale e internazionale, in cui non imparate tanto un mestiere, imparate una metodologia di lavoro eh, con contatti naturalmente internazionali su problemi di grande eh, attualità scientifica. Qui eh, trovate due esempi di possibili curricula eh, per certi aspetti estremi, quello di eh, sinistra è uh, un, approccio un curriculum di tipo sperimentale sintetico, quello di destra è un curriculum che vi potete disegnare eh, di tipo teorico-computazionale, tra questi due insiemi potete ibridare eh, a piacere il vostro, eh, il vostro percorso. Mm? Eh, sbocchi occupazionali, quelli sono gli classici sbocchi occupazionali delle lauree in chimica che sono già stati per certi aspetti eh, eh, detti dai, dai colleghi che hanno parlato prima di me, eh, naturalmente l'accesso a laboratori di ricerca di aziende sia pubbliche che, che private, eh, spesso anche in luoghi dirigenziali, proseguimento della ricerca a livello accademico, ma anche l'insegnamento o la progettazione europea, ma soprattutto quello che ci tengo a dire è che qua eh, l'idea è di mettervi in grado di eh, affrontare quei lavori che oggi non ci sono, cioè dovete considerare che molti di voi tra 10 o 15 anni si troveranno a fare dei mestieri che oggi semplicemente non ci sono. E eh, come fa uno a fare un mestiere, a prepararsi per un mestiere che non c'è? Torno a dirlo, forte eh, conoscenza di base eh, dei, dei, eh, dei problemi e eh, visione trasversale interdisciplinare. Se eh, volete approfondire sul, trovate sul sito di Orientamente eh, un po' di video che eh, come dire, vi danno delle, delle, mh, raccontano no? con un po' più di dettaglio in particolare sia quei quattro pilastri scientifici di cui ho parlato prima, ma vedete anche, trovate interviste con eh, studenti eh, e degli anni de, che si sono laureati, di nostri laureati. E vi invito anche a visitare il sito eh, della Laura Magistrale dove trovate tutti i dettagli per iscrivervi al corso e quelli che sono i, procedi, i come dire, le, le, le, le requisiti per, per l'iscrizione trovate anche l'indirizzo dei manager didattici in particolare della dottoressa Filardo che è, insieme al dottor Pisani no? è una colonna dei nostri corsi di laurea che voglio ringraziare qui eh, da parte di tutti eh, e oltre che naturalmente i miei contatti vi invito a contattarmi se avete delle curiosità grazie Buongiorno a tutti, Io invece mi chiamo Pierangela Bracco e sono qua a parlarvi eh, del corso di laurea magistrale in chimica industriale. Vedete eh, male, immagino, comunque vedete i, i contatti miei del vicepresidente del CCS e di nuovo del management didattico che, che le lauree magistrali in chimica condividono. Di nuovo allora dove siamo? Ne abbiamo già parlato, poi immagino che eh, quelli che sono qui presenti lo sappiano, probabilmente chi, magari chi segue da casa invece eh, non sa che il, la maggior parte delle lezioni del corso di laurea in chimica industriale si tengono lezioni, laboratori si tengono presso questi locali, eh, occasionalmente parte di qualche laboratorio si tiene presso eh, le strutture de, del centro dell'innovazione in via Quarello. Allora, Quali sono invece eh, gli obiettivi del eh, corso di laurea magistrale in chimica industriale? Beh, Il, eh, il nome eh, stesso del corso di studi lascia intuire eh, che quello che vogliamo fare con un laureato magistrale in chimica industriale è sostanzialmente, tanto per cominciare, un chimico. Eh, e quindi un chimico che abbia delle buone competenze di base eh, in, in tutte le discipline chimiche ma ha una particolare propensione, un occhio particolare eh, alla realtà eh, industriale realtà industriale quindi eh, vista proprio come eh, trasformazioni industriali delle materie prime processi, eh, e impianti chimici e anche gli impatti economici che questi processi eh, chimici eh, hanno in, in generale eh, per, di nuovo per sgombrare il, il campo da qualche, eh, cioè, da qualche dubbio che spesso eh, mi, viene, mi viene posto, da qualche questione che spesso viene sollevata. Eh, ogni tanto mi viene chiesto, ma che cosa, perché scegliere chimica industriale e allora non fare ingegneria chimica, no? dai, dai vicini, dai, dai cugini del Politecnico? Allora, il, il chimico industriale e l'ingegnere chimico sono due figure profondamente diverse. Tanto per cominciare, perché il chimico industriale è un chimico, l'ingegnere chimico è un ingegnere. Per quanto questo possa eh, sembrare ovvio, però le differenze sono davvero tante. E se scorrete i piani di studi dei due corsi di laurea vi rendete conto che davvero eh, sono due, due percorsi di studi profondamente diversi. È chiaro che il chimico industriale, proprio in quanto eh, orientato alla realtà industriale, eh, deve essere una figura che è in grado di raccordarsi con l'ingegnere chimico, così come è vero il viceversa. L'ingegnere chimico deve essere in grado di eh, raccordarsi col chimico che eh, un, un determinato impianto eh, lo, lo, diciamo, lo, lo conosce, lo gestisce, lo gestisce opportunamente. Tutto questo, eh, tutta questa... questa diciamo, quest quest la, la, la chimica industriale, in particolare eh, in tempi molto recenti, eh, sente una forte, diciamo, eh, forte deve, deve giocoforza eh, dedicare una forte attenzione a tutti quegli aspetti che sono legati eh, alla sicurezza in primis ma anche molto alla sostenibilità eh, dal punto di vista ambientale e dal punto di vista eh, energetico quindi secondo i, i principi, moderni principi della eh, green chemistry che naturalmente per l'industria eh, chimica sono particolarmente importanti particolarmente rilevanti. Vedete qui dietro gli, i principi della eh, green chemistry che non sto a riprendere ma appunto tutto, eh, tutte le produzioni industriali moderne devono orientarsi eh, a principi di questo tipo e quindi per esempio eh, alla prevenzione degli scarti, per esempio alla minimizzazione dell'uso di eh, sostanze nocive o, o per, per la salute o per, per l'ambiente, all'utilizzo di materiali e di risorse rinnovabili eh, all'analisi e alla prevenzione del, eh, dell'inquinamento. Tutto questo chiaramente deve essere eh, ben integrato nella formazione di un moderno chimico eh, industriale. E allora venendo alla formazione, al tipo di eh, insegnamenti, al tipo di eh, percorso di studi, sui requisiti di ammissione abbiamo già detto, eh, sono comuni alle, alle quattro lauree eh, chimiche, Venendo al piano di studi, il piano di studi eh, in chimica industriale, articolato anche questo su, su tre semestri, così come eh, gli altri di cui avete sentito prima, eh, prima di me, in particolare al primo anno sono presenti eh, corsi, corsi delle eh, discipline chimiche di base, le principali discipline chimiche di base, quindi la chimica analitica, la chimica inorganica, eh, la chimica fisica e la chimica organica, vedete eh, blocchi eh, da nove crediti, tipicamente almeno tre crediti di questi sono eh, dedicati ai laboratori, di nuovo come già stato detto, proprio perché eh, le lauree magistrali non hanno di solito numerosità eccessive eh, questo consente di gestire i laboratori anche presso i nostri laboratori di ricerca eh, e quindi mettervi eh, diciamo, in contatto con, con strumentazioni e con realtà eh, di ricerca un pochino più avanzata eh, come vi dicevo su questi quattro eh, blocchi di, di, di, di discipline chimiche eh, di base, sono però eh, orientati appunto alla produzione, agli aspetti di produzione industriale delle, eh, delle diverse discipline, così come potete vedere. Per il resto del, del primo anno invece eh, ci sono altri due corsi che sono un po' più specifici proprio del, eh, del chimico industriale. Quindi... Un altro blocco da nove crediti di chimica industriale, ma appunto una chimica industriale eh, moderna, quindi sulla, eh, che, che prende in considerazione le proprietà, le potenzialità delle, eh, delle risorse rinnovabili, bioraffinerie, bioreattori eh, e così via. E poi c'è un corso eh, di reattori chimici con laboratorio, proprio perché, come eh, vi dicevo poco fa, il chimico industriale deve essere in grado di interfacciarsi con l'impianto industriale, con chi progetta e con chi gestisce l'impianto industriale. Non è eh, deputato a progettare l'impianto industriale, ma deve essere in grado quantomeno di comprendere il linguaggio. Poi ancora, al secondo anno, eh, come dicevamo, solo, i corsi sono solo al primo semestre per permettere l'effettuazione della tesi, eh, ci sono di nuovo eh, due blocchi di eh, chimica dei materiali, sostanzialmente metallurgica eh, e materiali polimerici, eh, anche in questo caso con un particolare eh, interesse agli, agli aspetti della produzione industriale e poi completa il piano di studi un corso eh, di economia, di nuovo eh, non fatto per economisti ma fatto per chimici e proprio per eh, dare un'infarinatura, un, un lessico professionale di eh, gestione aziendale e elementi di, di economia. Ci sono poi le attività scelta libera, eh, uno stagio, tirocinio prelaurea e i crediti dedicati alla preparazione della tesi che sono eh, 30. Queste attività scelta libera eh, e lo stagio tirocinio prelaurea attraverso diverse combinazioni possono essere eh, utilizzati per esempio per svolgere stage presso eh, realtà aziendali eh, o per essere accorpati in qualche modo alla tesi. La tesi appunto, ha una, eh, occupa una parte molto rilevante del, eh, del percorso formativo perché tesi e tirocinio arrivano a eh, 37 crediti complessivi se vengono accorpati. Eh, proprio per le specificità del corso di laurea ha incoraggiato fortemente lo svolgimento di tesi eh, in collaborazione con aziende eh, chimiche o enti di ricerca operanti nel settore della chimica industriale possono essere effettuate in tutto o in parte eh, in esterno oppure anche internamente eh, all'Ateneo ma appunto in progetti di collaborazione per esempio che molti dei nostri docenti hanno con le realtà industriali. Completano ancora eh, il, il corso di studi eh, le attività di, di, di approfondimento, per esempio visite a in impianti industriali, aziende, incontri con professionisti e così via. Eh, ad onore del vero, naturalmente come potete immaginare, negli ultimi due o tre anni questo tipo di attività sono state eh, piuttosto limitate, ma confidiamo di riuscire a riprenderle adesso che le cose migliorano. E poi ancora, come già è stato detto, eh, una, una parte di nuovo eh, rilevante dei nostri studenti sceglie eh, la mobilità internazionale eh, per parte del corso di studi, spesso anche per, per effettuare in tutto o in parte il tirocinio o la tesi, eh, di nuovo grazie alle collaborazioni dei, dei, dei, dei docenti eh, del corso di studi. A proposito di nuovo dei, eh, degli sbocchi occupazionali, giusto per eh, non, non occupare troppo tempo... Mi piace però segnalarvi questo sito che trovate eh, qui sopra, è il sito di FederChimica, è una, una porzione del sito di FederChimica fatta apposta eh, per, per la scuola, quindi chimica è una buona scelta. Su questo sito trovate eh, la risposta, un sito molto ben fatto, e trovate le risposte a delle domande che eh, spesso mi vengono fatte, per esempio quello di cui vi parlavo prima sulle differenze fra i diversi profili eh, anche fra i diversi profili di chimico e, fra, e soprattutto fra i profili di chimico, ingegnere chimico, te, eh, chimico e tecnologo farmaceutico e così via. Gli sbocchi occupazionali del chimico industriale sono comunque quelli tipici eh, del... Eh, del chimico e quindi eh, tutti i settori naturalmente dell'industria chimica, eh, la libera professione previo superamento dell'esame di stato, le attività di insegnamento e anche naturalmente le attività eh, di ricerca ed eventualmente insegnamento eh, universitario. Sui dati occupazionali, anche in questo caso ne avete già visti molti, eh, tutte le lauree chimiche hanno dei buoni, dei buoni dati occupazionali. Fortunatamente eh, la, la laurea in chimica industriale eh, come vedete, a tre anni da eh, un'occupazione praticamente piena, eh, lo st la stessa cosa o quasi la stessa cosa a un anno dalla laurea. Eh, significativo è il fatto che, rispetto al tasso di occupazione dei laureati magistrali eh, italiani, eh, queste percentuali sono, per tutte le lauree chimiche, sono tipicamente eh, più alte. Ancora di nuovo per, per approfondimenti vi eh, rimando, se ne è già parlato, alle le, mh, interviste, al materiale che è presente sulla piattaforma Orientamento e mi pare anche sul sito della, della nostra laurea magistrale, ci sono interviste a studenti, ex studenti, eh, docenti che, che vi raccontano. Qualche, qualche aspetto della loro, della loro vita della loro attività professionale e per il resto vi rimando beh, innanzitutto ai miei, ai miei contatti e ai contatti che trovate sul, sul sito del Consiglio di Corso di Studi grazie Buongiorno, Ivana Fenoglio, sono il Presidente di Corsi Laurea di Biotecnologie Industriali, la ragione per cui vi parliamo anche di questa magistrale, togliamo la mascherina, eh, vi è già stata spiegata, quindi parto direttamente eh, a spiegare che cosa sono eh, le biotecnologie industriali. Allora c'è una definizione, le biotecnologie industriali eh, si occupano di utilizzare organismi, viventi o parti di essi, quindi ad esempio enzimi, per produrre beni o processi. Eh, quali tipi di organismi, sia i microorganismi, quindi i lieviti, e batteri, ma anche le cellule, eh, diciamo, degli organismi superiori. Quindi come definizione. Questi organismi possono essere ingegnerizzati, così come le molecole, ma non necessariamente, eh, però parte di, sicuramente è dedicata a, a questo. In quali settori, cioè quali beni e quali processi, Beh, i settori sono veramente molto ampi. Questa eh, laurea è una laurea che ha un altissimo contenuto di interdisciplinarità perché le biotecnologie industriali si applicano appunto a ambiti molto differenti, tant'è che l'Unione Europea le ha, tra, le ha inserite tra le CATS, cioè le, ehm, quelle, diciamo, quelle aree che hanno un. Ehm, grande contenuto innovativo, pertanto un forte impatto sulla società. Sono, le vedete lì elencate, sono chiamate tecnologie abilitanti proprio per questo motivo. Ma eh, andando un po' diciamo, a selezionare quelle che sono le aree principali, parliamo innanzitutto di energia nella produzione di eh, biocarburanti, ad esempio, nel settore della tutela dell'ambiente, tutte le metodologie per il biorisanamento. Eh, ci sono alcune diciamo, vicinanze con quella che è la chimica industriale, cambia un po' il metodo con cui si raggiungono diciamo, questi obiettivi. Eh, I sistemi per il riciclo di eh, materiali, quindi economia circolare, abbiamo poi tutte le tecniche fermentative che permettono di produrre intermedi, farmaci, eh, integratori, eh, monomeri per polimeri, e quindi tecniche che eh, in qualche modo sono alternative o integrano quelle chimiche. E poi c'è una parte di tutela della salute umana, in particolare il settore dei biomateriali, della produzione del design di biomateriali e della determinazione della loro biocompatibilità. Quindi eh, sono tecnologie ad alto eh, diciamo, eh, contenuto di, eh, in termini di sostenibilità, perché parliamo ad esempio di biomasse o di riciclo di, di composti. Quindi come vedete eh, anche le, diciamo, i possibili sbocchi sono tantissimi e in effetti i nostri studenti eh, alla fine insomma, si occupano un po' di tutti questi settori. Abbiamo veramente studenti eh, impiegati, eh, ex studenti impiegati in tutti questi settori. Eh, quali sono gli ambiti di lavoro? Sicuramente la ricerca e sviluppo sia nell'industria che eh, nell'accademia. Molti scelgono di continuare col dottorato ed eventualmente poi eh, rimangono. La gestione dei sistemi produttivi sicuramente e in ultimo stiamo parlando di una magistrale per cui sì il bancone ma c'è anche la gestione, la gestione e i servizi, quindi tutte le agenzie di consulenza. Naturalmente un'attività che richiede comunque un background eh, scientifico e sperimentale importante perché gestire significa sapere quello che si eh, gestisce, però molti studenti hanno anche poi questo tipo di, di sbocco. Eh, vado un po' veloce perché ho fatto le, insomma, le slide un po' lunghe e un po' piene, ma tanto saranno poi a disposizione. Come tipologia di attività per arrivare a questi, agli obiettivi diciamo, didattici abbiamo chiaramente gli insegnamenti, eh, la, lo stage in azienda, che sono, è obbligatorio, sono otto crediti, e eh, la, la, il progetto di tesi, che è sempre un diciamo, progetto di tipo sperimentale. Vedete nello schema, nel, nel grafico, la distribuzione in termini di CFU di queste, di queste attività. Il piano didattico può essere personalizzato con otto crediti che possono essere utilizzati sia per eh, fare un nuovo tirocinio o allungare il tirocinio se si è trovati bene, oppure per scegliere altri corsi, corsi insegnamenti. Eh, gli insegnamenti la maggior parte sono concentrati ovviamente il primo anno perché il secondo anno abbiamo eh, la, la tesi e il tirocinio, eh, abbiamo un corso anche noi di economia aziendale proprio perché è eh, uno degli sbocchi principali e poi appunto l'azienda. Eh, dal prossimo anno abbiamo anche degli insegnamenti offerti come attività libere, le vediamo lì, basi molecolari, progettazione progettazione di vaccini, produzione biochimica integrata e l'ultimo il public speaking in ambito scientifico. Sono tre corsi nuovi che possiamo offrire, ma naturalmente siete poi liberi di scegliere i corsi perché naturalmente in linea con gli obiettivi didattici. Eh, L'interazione con le imprese avviene innanzitutto col comitato di indirizzo che è un organo collegiale che in, cui, una volta in cui si definiscono quelle che sono le esigenze del mondo del lavoro e si cerca di allineare gli obiettivi del corso a questo. Quindi è un continuo di, eh, diciamo, interagire con le imprese per questa, questa ragione. Eh, e poi lo stage obbligatorio, appunto, extra-universitario, eh, che può essere fatto in azienda oppure in altri enti, non nel, nell'università. Per quanto riguarda il comitato di in indirizzo, vi posso dire che negli ultimi anni abbiamo avuto proprio l'esigenza, cioè la richiesta da parte delle aziende, di avere dei profili un po' più chimici. Noi raccogliamo soprattutto eh, studenti delle triennali di biotecnologia e biologia, eh, ma le competenze che voi avete acquisito nella che acquisite nella trinale, sono importanti nel definire insieme poi le vostre peculiarità, il vostro profilo che poi è unico che poi andate ad offrire al mondo del lavoro. Quella parte lì ecco, è, è, è, richiesta, è richiesta, e questa è anche una ragione per cui veniamo qua, insomma, in qualche modo a eh, proporvi questo, questo percorso. Eh, la dimensione internazionale, molti studenti vanno all'estero attraverso l'Erasmus Trainership a fare un pezzo di o il tirocinio o una parte della tesi e eh, li ho segnato soltanto alcune delle destinazioni, ma li dipende un po' dai contatti che hanno diciamo, i docenti del corso. Eh, I laboratori, la metà degli insegnamenti hanno laboratori che si svolgono sostanzialmente nei laboratori di ricerca per avere accesso alle strumentazioni avanzate che sono importanti non solo per chi rimane nel, nell'università ma anche nell'industria perché molte volte le industrie poi vengono e accedono a proprio a queste strumentazioni, per cui è importante avere questo tipo di eh, conoscenza anche da offrire poi eh, sul mondo del lavoro. Eh, come si accede? Eh, intanto bisogna avere dei requisiti curriculari minimi, ma voi li avete tutti. Eh, C'è però un test che viene fatto per tutti. Eh, questo test trovate le discipline lì, la trovate anche sul sito, ve le potete guardare. Stiamo preparando anche un test di prova. Speriamo quest'anno di riuscire in modo tale che uno possa provare, insomma, a mettersi un po' alla prova. Chiaramente ci sono delle discipline anche bio, per cui chiaramente. Aver fatto dei corsi di biochimica aiuta un po', eh, in, questa, in questo senso. E, dal punto di vista delle sedi, eh, il corso si tiene via Accademia, perché eh, fa capo al Dipartimento di Scienze della Vita, Biologia dei Sistemi. Mm, i laborato alcuni laboratori, e eh, alcuni, se si scegliete di fare la tesi ovviamente qua, la fate qua a Chimica, quindi abbiamo sostanzialmente due, due sedi e po' i contatti, vi ho messo un po' di iperlink così potete eventualmente utilizzare a questi lucidi o se no guardate sul sito ci sono tutte le informazioni. Grazie. Ah, buongiorno, eh, io invece sono qui a raccontarvi in questi pochi minuti eh, alcuni diciamo, dettagli eh, di questo nuovo corso magistrale, quindi diciamo, si tratta di un'offerta formativa che non è diciamo, ancora iniziata, e inizierà a partire da quest'anno accademico. Quindi chiaramente siamo ancora diciamo. Eh, come si dice un work in progress, non abbiamo ancora tutti perfettamente i dettagli, sappiamo solo che partiremo di sicuro, quindi abbiamo l'approvazione, questo è chiaramente fondamentale, però rispetto a, a, a, ai master di cui avete sentito parlare oggi eh, abbiamo chiaramente ancora, no? sicuramente non vi farò vedere dati di occupazione, quindi questo è qualcosa che almeno per qualche anno chiaramente non potremmo avere. Quindi cercherò più che altro di puntare su alcune particolarità eh, diciamo, che caratterizzano que questo corso. La prima ehm, è legata al fatto che, come vedete, eh, ci sono due, eh, diciamo in qualche modo, eh, discipline, chiamiamole così, presenti nel titolo, che sono l'aspetto diciamo, biotecnologico, che abbiamo visto anche nella presentazione di prima, e quello chimico, eh, presenti in questa laurea, ehm, perché questa è una laurea interclasse. Interclasse cosa significa? Significa che in realtà, eh, come sapete, quando uno inizia un percorso universitario, alla fine viene in qualche modo etichettato, no? a seconda di quella che è la classe di laurea di quel percorso. Nonostante si parli molto di no, multidisciplinarità, trasversalità, alla fine poi uno esce da un percorso ed è un chimico, un biologo, un biotecnologo. No? Eh, questo non cambia nulla, questa offerta non cambia niente. Lascia diciamo, un periodo di tempo, che sono i due anni, per permettere di fare una scelta, quindi vuol dire che in qualche modo all'interno di questo percorso gli studenti potranno prima di laurearsi scegliere se uscire come biotecnologi industriali o uscire come chimici. In realtà si esce comunque con una classe di laurea e in ogni caso in cui due anni uno può magari cogliere meglio certi aspetti e poi fare diciamo, questa scelta che comunque deve essere, deve essere fatta. Eh, questo ha permesso anche di creare un'offerta che appunto arriva da due dipartimenti diversi in cui ci sono queste competenze necessarie. Eh, io lavoro al Dipartimento di Biotecnologie Molecolari, che è un dipartimento che ha comunque un'anima chimica, circa un quarto dei docenti, poco meno, eh, arriva dalle aree chimiche. Quindi abbiamo comunque una forte componente e eh, i chimici di questo dipartimento lavorano soprattutto nell'ambito biomedico per trovare anche la connessione con gli altri colleghi che invece lavorano in aree diciamo, biologiche e mediche. E in particolare lavoriamo soprattutto nell'ambito diagnostico. No? Quindi l'idea di questa offerta è in qualche modo sfruttare queste competenze per cercare di creare un profilo professionale che possa essere diciamo, inclusivo e quindi possa accogliere eh, studenti che arrivano da triennali più orientate all'ambito biologico, come biologia e biotecnologia, e quelli che invece arrivano, come voi, diciamo, da un ambito chimico, per cercare comunque, almeno per quei due anni, di creare no, una, una connessione. Um, qui vedete l'indirizzo della pagina di, per di Campusnet, eh, però diciamo, fino a giugno verosimilmente i contenuti non ci saranno proprio per questa fase ancora di costruzione eh, sulla diagnostica chiaramente so, sappiamo tutti che cos'è no? sappiamo anche quanto in questi ultimi anni purtroppo eh, questi aspetti sono diventati ancora più così conosciuti o comunque si sono diffusi di più quindi qui il termine diagnostico diciamo, è più declinato sia in quella che è la diagnostica classica, diciamo, come chiamiamo noi in vitro per cui no, si cerca di dare tutte quelle competenze diciamo, più che altro sulle metodologie molte chimiche, alcune più in ambito bio per diagnosticare una qualunque patologia e poi tutto il mondo della diagnostica in vivo, in cui invece questa cosa si cerca di farla su un, un organismo vivente. Chiaramente qui il taglio è biotecnologico-chimico, quindi non si parla di ospedali, non si parla di pazienti, si parla di avere quelle conoscenze che in genere non sono molto trattate in questo argomento. Quindi noi speriamo anche che questo corso, che non ha diciamo, offerte simili in Italia, ma anche poche a livello diciamo, europeo, possa appunto attrarre le persone che possono avere un interesse diciamo in questo settore. La chimica entra pesantemente in tutti questi aspetti, sulla parte in vivo, che è quella che io conosco personalmente di più, per esempio è lo sviluppo, la progettazione, la validazione di una qualunque molecola che possa servire per diagnosticare una patologia, ma anche la conoscenza di tutte quelle tecnologie che permettono di ottenere queste immagini, in maniera, perché le due cose sono ovviamente fortemente collegate. Um, quindi gli obiettivi diciamo così, sono quelli di fornire conoscenze in ambiti che sono piuttosto diversi, riconoscerete alcuni aspetti che già avete visto nella vostra triennale, un po' più chimici, altri invece che sono un po' più di ambito bio, applicazioni in quelli che possono essere no, i diciamo settori di ricerca eh, che sono ovviamente in forte, in forte sviluppo e che hanno questa doppia componente. Um, dal punto di vista dell'accesso, questo crea già una piccola differenza. Come vi dicevo, uno studente che esce dalla, chimica, dalla trinale di chimica o che esce dalla triennale di biotecnologia o che esce dalla triennale di biologia ha già accesso a questo corso. Chiaramente, come è stato anche detto prima, ci sarà poi una soglia di un accesso libero piuttosto che fare un, un test in base alla votazione. Ma c'è un accesso libero per tutte queste discipline. E poi chiunque può dall'esterno avere i requisiti, i crediti dei vari settori che ovviamente gli permettono di avere quella conoscenza di base per poter avere accesso, potrà ovviamente avere accesso. Altre conoscenze, sì, non, ho, non ve l'ho detto, ma l'avete colto anche dalle slide, il corso è in inglese, anche questo, quindi questo è il format diciamo, che l'Ateneo ci ha chiesto per fare l'open day in inglese, come avete visto anche nella prima presentazione, e quindi sarà un corso completamente erogato in lingua inglese, in cui è necessaria una minima conoscenza della lingua, che chiaramente, come sappiamo, è comunque fondamentale per, per questo tipo di lavoro. Eh, su questa parte di distribuzione non vi farò vedere i corsi, e gli insegnamenti, questo li potrete poi trovare chiaramente poi andando a visitare la, la, il sito. Volevo dirvi ancora una cosa che lì è indicata, eh, cioè un'altra particolarità di questo corso che è un certo numero di crediti, che abbiamo definito il 10% come minimo, e sarà quello, verrà eh, erogato in modalità online, che non significa il classico no, lezione fatta a distanza, mh, piuttosto che sincrona o non sincrona, ma cercare di costruire dei pacchetti da offrire agli studenti da integrare l'attività in presenza, soprattutto perché, come capite, uno degli aspetti un po' delicati di questo corso sarà un po' eh, diciamo, livellare le conoscenze. Mm, chi arriva da chimica come voi, la chimica la conosce bene. Chi arriva da un ambito più bio la conosce meno bene e voi conoscete un po' meno bene alcuni aspetti di base della biologia molecolare e cellulare e quindi questo scambio che è necessario per creare il profilo giusto deve essere fatto e cercheremo di sfruttare questi strumenti per darvelo senza dover come dire, eh, impegnarsi troppo e perdere altri concetti importanti, quindi l'offerta online ha un po' lo scopo di essere un po' propedeutica da questo punto di vista. Per il resto, avete visto, insomma, più o meno la distribuzione creditica crediti, quella un po' solita, attività frontali, laboratori, tesi sperimentali, tirocini curricolari, una piccola parte di corsi opzionali. Eh, dove fare, diciamo, l'attività? Mm, diciamo, noi come Dipartimento abbiamo una serie di centri, la didattica è essenzialmente in Venezia 52, presso la sede del Dipartimento, che vedete qui. Eh, questa è una struttura che, eh, questa è ancora una foto, in realtà è, è vive, vegeta, ed è già, insomma, io lavoro lì, che è una struttura vicina a Piazza Nizza, mh, dove non si fa didattica, ma si farà chiaramente attività di ricerca. Quindi tenendo conto dei tempi tra un paio d'anni, chi eventualmente farà questo percorso potrà anche utilizzare quella struttura per fare l'attività di ricerca. Oppure, chiaramente, altri ambiti, sia diciamo, di ricerca accademica che anche industriale, no? per fare stage, tirocini, insomma connessioni. Questa sono, non è una lista esaustiva, ma sono alcune eh, diciamo, possibilità, alcune opzioni. Sulla proprietà di lavoro non aggiungerei molto a quello che è già stato detto. Un, magistr un laureato magistrale ha conoscenze che poi chiaramente metterà a frutto soprattutto quando prima fa la tesi e impara a specializzarsi in una cosa. Poi in base al lavoro che farà, l'importante è avere le conoscenze per fare bene quel percorso. È difficile che uno esca già avendo esattamente tutta la conoscenza di quello che dovrà fare. Il nostro obiettivo è quello di darvi tutte queste conoscenze. Eh, qui c'è il mio nome, mi chiamo Enzo Terreno, eh, Posso ancora dirvi prima di chiudere che eh, mh, ci sarà un'iniziativa simile a questa la prossima settimana però organizzata dal Dipartimento di Biotecnologie per anche in questo caso presentare eh, le offerte di quel Dipartimento dove chiaramente presenteremo anche questa mh, con un po' più di tempo perché le biotecnologie ci sono meno offerte quindi si può... C'è meno offerta formativa da questo punto di vista e eviteremo anche ospiti, diciamo così, anche dal mondo dell'azienda che possano in qualche modo dare un po' una testimonianza. Credo che riceverete comunque questa informazione, quindi se qualcuno di voi sarà comunque il 18, mercoledì prossimo alle 16 in Venezia 52. E per adesso, grazie. Bene, allora spero che eh, siate riusciti a seguire fin qua eh, questo, questo pomeriggio. Eh, non l'ho detto prima, lo dico ora. Eh, come vedete stiamo registrando l'evento con i potenti mezzi messi a nostra disposizione quindi l'idea è poi di rendere disponibile la registrazione fino a questo momento quindi con le presentazioni eh, dei presidenti che erano stati ovviamente avvertiti di questo sui siti dei, sul sito del nostro dipartimento, sui siti di, dei nostri corsi di laurea eh, Direi che eh, a questo punto se eh, ci sono delle domande generali, eh, cioè che rivolte insomma, un po in maniera generica o, o a qualcuno nello specifico, sia da, da chi è in aula sia da chi è a casa, possiamo farle. Vi tranquillizzerei che questa parte eh, non, non è registrata, non finirà su nessun sito, quindi state pure sereni, potete fare domande senza preoccuparvi di questo. Allora, vorrei fare una domanda per quanto riguarda il corso di laurea in chimica clinica forense dello sport. Riguardanti i test uh, di sì. ammissione, se Preno. posso chiedere, uh, sul sito del corso proprio c'è scritto che mi devo iscrivere su Unito e poi dopo ci sta la preiscrizione al corso. Di laurea. Volevo sapere questo, questa preiscrizione del corso di laurea, la devo fare nel, diciamo, nel range di tempo in cui mi devo iscrivere al test o precedentemente? Ecco, questa è una bellissima domanda <ride> che dovrebbe rivolgere il manager didattico o la di segreteria studenti. Però... Ma eh, onestamente non glielo so dire, perché grazie al cielo almeno di queste cose non è una cosa di mia pertinenza. Comunque, tendenzialmente voi vi dovete iscrivervi all'esame di ammissione, sempre e comunque. Poi, chi di voi ovviamente ha eh, diciamo una votazione della laurea triennale superiore alla soglia, l'iscrizione rimane un'iscrizione pro forma, ma serve per ragioni non meglio specificate dal punto di vista della segreteria studenti. Loro richiedono la preiscrizione comunque e va fatta prima dell'esame di ammissione. Ah, del test, quindi prima del test mi iscrivo e poi faccio l'iscrizione al test? Sì. Ok, quindi è, diciamo, è un insomma. Eh, sì, ma se va sul sito comunque è spiegato esattamente tutto il è protocollo. È spiegato un po' in modo... Sì, lo Pensavo, so che è leggermente, è leggermente complicato da seguire, ma se uno riesce a seguirlo alla fine... Eh, va bene, grazie. Prego. Sì, in generale su questi aspetti burocratici che poi sono comuni per le, tutte, tutte le lauree conviene, c'era prima la dottoressa Filardo e se no anche il dottor Pisani e per le lauree chimiche la dottoressa Buzzoni che sono i nostri eh, collaboratori manager didattici che vi possono, oppure il personale della scuola eh, che vi possono aiutare su questi aspetti più se lei cerca sul sito o nel dipartimento, sì, oppure sulla scuola di scienze della natura, oppure sul dipartimento didattico e va su didattica offerta formativa, trova anche queste informazioni. Altre domande? Non so se anche chi segue da casa ha qualche domanda. No? Ok. Sì, c'è una. Una mano alzata, eh? Sì, avvicinatevi perché non abbiamo previsto. <ride> Se non faccio io la valletta. Quindi per me, eh, scusa per il mio italiano, eh, è una domanda un po' più specifica. Io vengo da un paese, di Grecia, che c'è la laurea quadriennale, non laurea triennale. Eh, so che in molti paesi è possibile, questo è veduto come la metà di un master. Uh, C'è la possibilità per uh, qualcuno come me di uh, accedere al secondo uh, anno di un master in Italia? sai. Chissà, Cristina, non so. <ride> Questo mi <sono> allora... <ride> Dunque, allora, non è possibile saltare direttamente al secondo anno, però quello che è possibile fare è presentare il piano di studi della laurea, nel suo caso quadriennale, eh, viene valutato il numero, il, gli esami che vengono, sono stati sostenuti se ci sono degli esami che sono assolutamente identici agli esami presenti nella magistrale questi esami vengono considerati superati e vengono abbonati si può fare anche nel caso di, ci siano dei passaggi da una laurea all'altra, cose di questo tipo l'unica strada possibile, il passaggio automatico perché lei ha fatto quattro anni invece di tre, invece no perché vanno valutati esami per esami Eh, Anch'io avrei una domanda sempre per eh, il corso di chimica <ride> clinica forense. Eh, in particolare sono qua. Prego. Eh, vorrei sapere in particolare eh, come funziona per eh, i laboratori, cioè se sono previste attività di laboratorio integrate ai corsi, se le frequenze sono obbligatorie sia dei laboratori che delle lezioni, e nel caso si sono previsti percorsi per studenti lavoratori e come funziona? Allora, dunque, per quanto riguarda le, la frequenza delle lezioni, come tutte le lezioni universitarie, le frequenze in lezione frontale non sono mai obbligatorie. Sono ovviamente fortemente consigliate, perché è un po' difficile studiare senza seguire le lezioni, come abbiamo visto in questi anni qua di DAD. Sappiamo benissimo come sono andate le cose. Per quanto riguarda i laboratori, i laboratori sono tutti obbligatori, non è possibile assolutamente saltarli. Sono laboratori specialistici nelle magistrali, io parlo anche, ma non credo, delle altre lauree magistrali. Nel caso, e in questo caso parlo di forense, eh, non sono previsti particolari agevolazioni per gli studenti lavoratori. Stiamo discutendo del fatto che uno studente lavoratore, forse, Dunque dovrebbe riuscire a fare una tesi compilativa se vuole, ma è ancora una cosa in diciamo, aperta discussione e non so come andrà a finire questa discussione. In questo momento però allo stato attuale delle cose eh, per i studenti lavoratori c'è anche l'obbligo di fare una tesi sperimentale, quindi il più delle volte c'è un po' questo ostacolo qua. Eh, Particolari agevolazioni tipo fiscale o di iscrizione per gli studenti lavoratori sono quelle che sono attive per tutti i corsi di laurea dell'Università di Torino. Io li consiglio di andare a vedere direttamente sulle pagine dell'Ateneo. Personalmente, sulla parte ripeto, di iscrizione i corsi di laurea, non sono competente e di stretta competenza della, della Segreteria Studenti su tasse e cose di questo tipo. Quindi, bisogna fare riferimento lì. io avevo una domanda un po più generale volevo sapere nel caso in cui venga superato il test qual è il termine per l'iscrizione al corso più o meno la domanda è se scade il test ah. ok non credo neanche di sapere neanche io rispondere, cioè non mi risulta che il test scada. Non so se i colleghi no, mi no, possono. No, come... Esatto. Di... E, e, eh. io, sì. Esatto, ah, eh. Non c'è una scadenza del test di ammissione, cioè se lei lo fa luglio, lo sostiene a luglio e poi decide con calma di iscriversi più avanti. Chiaro che il semestre inizia e, e ci sono le lezioni a partire ti, tipicamente da ottobre, però nessuno la obbliga a iscriversi, a pagare le tasse. E, e... Non è mai capita, esatto. No, non lo sappiamo, no, no, non c'è mai capitato, non è mai successo uno studente che abbia superato il test nell'anno accademico e poi si sia iscritto, insomma, due anni dopo, ecco. Eh, buongiorno, io avrei due domande riguardo al corso di material science. La prima è quando dovrebbe iniziare e la seconda invece che cosa verrà valutato durante il colloquio? Allora. Se non si viene da che invece non ha valutato tutto il percorso? Sì, più o meno sì, esatto. Eh, Quest'anno abbiamo deciso di non ammettere più gli ingegneri meccanici. Ah, sì. Quelli dei materiali invece? Sì, sì, assolutamente sì. Assolutamente sì, <ride> sì ma... Altra curiosità? O... Mi sembra di non vedere più domande, eh, quindi vi ringraziamo ancora per la presenza e la partecipazione a questo... Incontro. Naturalmente non è che eh, diciamo, si conclude qua, potete sempre contattarci per avere ulteriori informazioni, colloqui anche eh, più personalizzati eh, con, per avere approfondimenti. E intanto diciamo buon proseguimento dei vostri studi che state completando eh, in questo momento e speriamo sicuramente di vedervi ancora in queste aule o nelle aule. Sì? Eh, sì, mi ricordano giustamente i colleghi che eh, diciamo, la giornata di oggi inaugura in realtà per il Dipartimento di Chimica una serie di iniziative eh, rivolte sia ai nostri studenti e studentesse sia alla, più in generale alla popolazione del quartiere della città per cui oggi abbiamo incontrato voi, eh, studenti delle, delle lauree triennali da domani il Dipartimento di Chimica ospiterà un evento che sarà domani quindi venerdì e sabato che si chiama Apertamente Chimica dove presenteremo un po' i nostri, le nostre linee di ricerca con attività rivolte agli studenti delle scuole eh, secondarie eh, che saranno ospitati nelle nostre aule e nei nostri laboratori e poi aperti veramente alla cittadinanza chiunque voglia entrare a conoscere i nostri locali e le nostre linee di ricerca per cui se anche voi avete questa curiosità sappiate che sabato eh, c'è un ricco programma di, di attività eh, aperte e disponibili per chi, chi vuole venire a visitarci. A partire da lunedì invece nell'atrio e nel loggiato della, qui della Scala Grande eh, saranno esposti poster che riassumono brevemente le linee di ricerca dei diversi gruppi che lavorano nel nostro Dipartimento o dei colleghi che collaborano con noi nei corsi eh, di studio e che offrono quindi la possibilità di svolgere le tesi presso i laboratori di ricerca. Per voi chiaramente ancora presto, però per avere un'idea di che cos'è la ricerca che si fa al Dipartimento di Chimica, può essere interessante passare e dare un'occhiata a questi poster. Ehm, con questo direi che possiamo chiudere... Questa, questo incontro, questa giornata e arrivederci. Buon proseguimento, appunto. Speriamo di rivedervi presto, anche il prossimo anno, nelle nostre aule, nei nostri laboratori. Grazie.